e l'assessore stanno avvenendo e st stanno avvenendo se dovessi dire più velocemente di quanto io mi aspettassi ma questo è figlio di questa grande intuizione che voi avete avuto molti anni fa di dare continuità a questa eh, con a questa linea di sviluppo per il Trentino il Trentino Diceva Bruno Kessler non potrà crescere di sole mille. E voi non solo lo avete detto, ma lo fate e lo fate con, continu con continuità. Queste persone che vengono anche da, da altri luoghi lo dimostrano. Lo dimostrano perché oggi la reputazione del Trentino è soprattutto questa, per la grande università che voi avete, per un grande centro di ricerca sull'agroalimentare che voi avete per un grande centro come FBK che spazia dalle scienze religiose alle telecomunicazioni e ai materiali. E quindi io veramente mi auguro che questa cosa venga veramente valorizzata, perché voi siete un piccolo laboratorio del nostro paese, avete in termini di popolazione un po' meno dell'1%, ebbene se il nostro paese vi guarderà con attenzione e dirà ma guarda forse anche un'autonomia un po' più spinta rispetto ad altri però dove le cose si fanno e si fanno bene può essere un modo per eh, avere alcune sperimentazioni che poi diventano progetto paese ecco lo so che non è facile perché il paese è in difficoltà però in fondo questo è un po' il messaggio che noi vogliamo darvi, nel senso che eh, la comunità qua, avete visto, sono persone meravigliose, sono uomini e donne, giovani e meno giovani, che sono capaci, che sono capaci di fare cose eh, veramente un po' speciali e le fanno non solo per la, la, la ricerca così, ma pensate un po', una decina di anni fa eh, fu fatto un investimento su una un tema connesso alla salute di grandissimo valore che è quello che si chiama il fascicolo eh, elettronico del cittadino ebbene, vedete come partendo di nuovo dalla ricerca eh, nel, nel giro di poco questa cosa è diventata un patrimonio del Trentino oggi sono 65.000 i cittadini del Trentino che lo usano e lo usano con quotidianità che vuol dire che loro non devono più avere una ricetta che possono fare alcune attività eh, che sono a volte noiose, fare code, fare, eh, che hanno i risultati dei loro esami in eh, poche ore, che hanno una qualità della sanità eh, che non ha, eguali nel nostro paese. Ecco questo è solo un piccolo esempio, pensate alla scuola. La scuola, noi stiamo pensando di fare un investimento sulla scuola, perché noi riteniamo che il nostro paese debba partire dalla scuola. Ebbene, noi abbiamo, stiamo creando, vedo, anche un sorriso di una persona che stiamo coinvolgendo in questa nostra nuova avventura, noi vorremmo insieme alle realtà della scuola, del 30, quindi non da soli di nuovo, insieme naturalmente al vostro centro di ricerca che avete, al vostro, alla direzione, alle scuole, avviare un processo che parta proprio dalla pedagogia, mettere insieme pedagogia, spazi e tecnologie. Quindi noi abbiamo questa visione lunga e guardate che in un momento un po' particolare in cui sembra che salti tutto, queste istituzioni che hanno questo, questa vision, questa possibilità di guardare lontano, sono poche e noi dobbiamo preservarle. Io credo che se i giornalisti hanno voglia di chiedere qualche Presidente, cosa tu, sì. noi abbiamo un'esigenza che è quella di confermare con i fatti quello che abbiamo detto con le parole i fatti sono approvare il bilancio e quindi eh, alle, alle 14.30 si riprende no. e credo che sia opportuno che, che andiamo quindi, noi vi, eh. vi ringraziamo molto